Bey, che tempo farà oggi? Le previsioni danno 24 gradi e cielo sereno. Sentirsi fuori posto, non avere un'idea precisa di cosa fare nella vita. Dicono che sia la maledizione di questa generazione, con l'esigenza costante di reinventarsi perché il mondo come lo conosciamo sta cambiando rapidamente. È una sfida, ma fa paura. Ci sentiamo senza meta, confuse, diversi da tutto ciò che dovremmo essere. Abbiamo ambizioni che non combaciano con le aspettative della società, e quindi vaghiamo, alla ricerca di un posto da chiamare casa. Così cambiamo pelle e ci trasformiamo giornalmente. Perché il futuro è andare oltre le convenzioni di sempre. È inventarne di nuove. È una storia tutta umana quella di spostare ogni giorno un po' più in là i nostri confini. È per questo che siamo andati sulla Luna. Sogniamo Marte. Viviamo più a lungo. Ci fondiamo con la tecnologia. Trasferiamo informazioni da una parte all'altra del mondo in pochi secondi. Comunichiamo attraverso le arti. Non è facile sentirsi diversi. Non è facile esserlo. Ma è l'unica formula che ci permette di evolverci. Ogni giorno perdiamo quasi 2 milioni di cellule all'ora. Cambiamo idea... Scopriamo cose nuove, impariamo, la chiamiamo crescita personale, ma possiamo definirlo cambiamento, trasformazione, perché ogni giorno noi siamo diversi. Campus Partier no, Un momento di svolta Una rampa, una, una scala verso un punto sempre verso il più in alto della vita È un posto dove incontrare tante persone che la pensano come me Sicuramente una scoperta L'opportunità di conoscere dal vivo i miei punti di riferimento È una conferma di alcuni dubbi che avevo su cosa volevo fare. Mi ha dato il coraggio di cambiare facoltà e passare da psicologia a informatica musicale. Esattamente quel luogo in cui mi sono sentita libera di, di, di rivedermi. Ho trovato un lavoro e nuove collaborazioni. Eh. Ho anche incontrato una persona speciale che adesso è la mia ragazza. Semplici persone che vogliono fare cose grandi. Ho trovato il socio della mia startup. Io sono diverso perché... Effettivamente il lavoro che fai... Non lo riesci neanche spesso a spiegare. Vedo tutto con uh, un'ottica diversa. Perché voglio cambiare il mondo. Mi sento più curioso rispetto agli altri. Vorrei fare tantissime cose. Vivo in un altro mondo. Voglio diventare il nuovo Elon Musk. Campus Party non è un evento. Non è un evento. Peccata. È un'esperienza che ti svolge la vita. Mi ha cambiato. Campus Party è diverso. Campus Party è adesso.